Grazie Presidente, ne, ne utilizzerò molti meno. Eh, abbiamo ritenuto che eh, fosse eh, fondamentale inserire un elenco di piazze eh, che siano eh, da preservare per eh, il cosiddetto eventuale fenomeno del tavolino selvaggio che si potrebbe andare a creare e sono le piazze più rappresentative del centro eh, della nostra capitale e vanno da Piazza del Popolo Piazza di Spagna fino a Piazza Montecitorio quindi sono le piazze più eh, che noi riteniamo debbano ehm, mantenere un decoro pur lasciando lo stesso eh, la possibilità agli esercenti che hanno lì la loro attività commerciale di eh, richiedere il, questi, questi ampliamenti di, eh, di metratura per i tavolini esterni. E pensiamo sia importante dare anche questo segnale per, per questa città. Grazie. Grazie a lei, consigliera.